Ciao ragazzi, di nuovo insieme sull'argomento approfondimento del Modern Electric Bass. Siamo arrivati eh, a circa il minuto 19 giù di lì dove Giacomo mostra a Jedi un esercizio, eh, gli sta parlando di salti di corda, di tecnica e fa vedere questo esercizio a Jedi. praticamente armonizza la scala in questo caso di do maggiore armonizza quariadi, a quadriadi quindi ha do maggiore 7, re minore settima mi minore settima fa maggiore 7, sol settima la minore settima si semi diminuito do maggiore 7. però lo fa con questa musicalità infatti eh, il discorso eh, con Jerry è proprio che eh, lui cerca sempre anche quando cercava purtroppo anche quando faceva la pratica di essere musicale infatti è eh, un conto fare eh, gli arpeggi di settima in questo modo per esempio oggi mi studio do maggiore 7 lui utilizza questa cosa dell'armonizzazione della scala maggiore e diventa già un esercizio più musicale oltretutto serve per memorizzare tutte le note eh, è vero che sono tutte note della scala di Do maggiore in questo caso comunque di qualsiasi scala armonizzata però vede mh, le, le vediamo sotto forma di arpeggi quindi sappiamo... Eh, ci può essere utile perché sappiamo ogni arpeggio eh, quindi ogni accordo della scala di, di partenza che note ha dove sono eccetera quindi eh, questo esercizio ovviamente come abbiamo visto in tutti gli altri eh, da questo esercizio ci possiamo prendere molti spunti innanzitutto eh, tecnicamente parlando possiamo invertirlo, quindi partire in senso discendente, per esempio, e parto dal Si naturale, faccio l'arpeggio di Do major semi, discendente. Salgo con Re settima, scendo con Mi settima, salgo con Fa major semi, Sol. altra cosa cambiare le diteggiature quindi ad esempio invece di fare questo posso fare questo scendere magari così risalire così scendere indietro facendo altri percorsi diciamo la stessa cosa però sono tornato indietro diversamente ovviamente cambiare tonalità prendiamo ditemi eh, voi una boh vo". <ride> La bemolle, la scala di armonizzazione è la bemolle, ad esempio. La bemolle maggiore, gli accordi rimangono ovviamente gli stessi, quindi major maggior seme sul primo grado, minore settima al secondo, minore settima al terzo, eccetera. Cioè... Quindi anche qui si può prendere spunto e fare 100.000 esercizi nuovi. Poi Un'altra cosa, lui ha armonizzato, in questo caso la scala maggiore, nulla vieta di armonizzare, ad esempio, eh, questo un passo avanti, la scala minore armonica, ad esempio, quindi torniamo in Do non avrò più do major 7 sul primo grado perché le note di do minore armonica do, re, mi bemolle, fa Sol la bemolle si naturale do quindi di conseguenza tutti gli accordi che si costruiscono su questa scala sono diversi quindi avrò un do minore lo vedrete meglio nel pdf do minore major 7 sul primo accordo avrò un resimi diminuito sul secondo, secondo grado, un Mi bemolle aumentato. Mi bemolle, diciamo, major 7 con la quinta aumentata sul terzo, avrò un Fa minore settima sul quarto, eh, un Sol settima sul quinto la bemolle major 7 sul sesto, un si diminuito settima sul settimo e do minore major zeme sul, uh, sull'ottavo insomma, eh, quindi esercizi potrebbe venire così oppure la minore melodica quindi avrò ancora altri accordi avrò un Do minore stesso sul primo grado avrò un Do Re minore settima sul secondo mi bemolle uguale, major 7 con la quinta diesis sul terzo, fa settima sul quarto e sol settima sul quinto poi il sesto diventerà la non più la bemolle, minore melodica ovviamente, sarà un semidiminuito e il settimo ben un po' particolare però vediamo come si è sì, diminuito, qui è un discorso un po' più... Complicato, quindi vedendo più o meno. che non faccio questi esercizi eh, poi altra cosa quindi rendere musicali tutti gli esercizi ad esempio se metto una base di re maggiore vediamo re maggiore proviamo a utilizzare dei frammenti di delle arpeggi di settima per creare qualche cosa di musicale quindi avrò a utilizzarli per creare qualcosa di musicale quindi associo lo studio eh, associo lo studio prettamente tecnico a qualcosa di comunque musicale o almeno ci provo vedete? Invece di, anche mentalmente invece di partire da re sono partito da eh, do diesis diciamo semi diminuito quindi dall'accordo sul settimo grado questo già suona un po' diverso dal classico feel eh, dove si parte dalla tonica insomma sesto Okay, the accord this mm Mi faccio prendere un po' la situazione mi vengono idee sul momento quindi possono essere carine o meno interessanti o meno e fatto sta che da un esercizio un semplice, semplice per modo di dire esercizio del genere si può ricavare milioni di idee questo è un po il principio di tutto lo studio del Modern Electric Base di tutti gli studi che faccio e che spero eh, possa essere di utile anche a voi quindi mi fermo qui oggi eh, augurandovi ancora eh, buone feste che siamo oggi è natale però non so quando andrà in onda questo video quindi buon 2022 a tutti e mi raccomando iscrivetevi al gruppo Telegram che sta crescendo, fatto pieno di persone eh, diciamo, positive, allegre e disponibili, vi metto il link qui sotto, insieme a PDF, insieme a tutto, ci vediamo al prossimo video.